nel cuore di gente ammirante ma io sono cosciente no, non rivedrò mai più la luce del sole ma se devo morire di me sarà soltanto il corpo a sparire perché nella memoria del mondo io ci sarò ed ogni volta che Tienimi nel cuore sarò lì a guidarti Creonte hai ucciso una donna Ne nasceranno miliardi